Noi eh, promuoviamo queste magliette che realizziamo nei nostri laboratori, sono magliette di ottima fattura, tessuto pazzesco, non sudi, non puzzi.